Ezechiele 47 il verso 9 è un verso molto importante scrivetelo, sottolineatelo nella Bibbia non è peccato sapete sottolineare nella Bibbia o evidenziare con l'evidenziatore le non è la carta che è sacra è il messaggio che c'è all'interno che è sacro lo Spirito di Dio dice così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 che ogni essere vivente che si muove dovunque il fiume arriverà vivrà ci sarà grande abbondanza di pesce perché? perché vi giungono queste acque e risanano le altre. ovunque arriverà il fiume tutto vivrà tutto vivrà Ed una delle cose di cui noi abbiamo bisogno la vita sapete stamattina lo dicevo anche a Pomigliano D'Arco durante i battesimi senza di Dio noi non possiamo vivere tu hai un corpo, un'anima e uno spirito e se anche puoi essere vivo nel tuo corpo o puoi essere vivo nella tua anima puoi essere morto o morta nello spirito e anche se sei in una chiesa evangelica puoi anche essere morto nello spirito perché se non hai l'acqua viva che viene dal trono di Dio tu sei morto e puoi anche essere presente tutte le domeniche in chiesa leggere la Bibbia a casa ma senza lo spirito di Dio non c'è vita perché la vita spirituale viene dallo spirito di Dio Ed e se ebbe questa visione viene un trono da cui usciva un fiume e questo fiume man mano che andava avanti cresceva di livello ma quello che succedeva è che dovunque arrivato a questo fiume c'era vita, c'era abbondanza di pesce, addirittura questo fiume arrivava in un mare che era il marmotto, quanti sono stati in Israele sanno che cos'è il marmotto, è un mare così salato che qualsiasi pesce arriva in questo mare e muore, c'è una puzza in questo mare perché è una puzza di morte, pensate che non si può affondare nell'acqua anche chi non sa galleggiare può andare in quest'acqua e rimanere a galla perché è un'acqua così acida così aspra piena di morte che non puoi andare giù e c'è un posto dove un fiume arriva nel mare nel mar morto e proprio dove c'è questa unione eh, ci sono un sacco di pesci morti perché dovunque c'è il peccato c'è la morte c'è la morte spirituale ma dovunque c'è lo spirito c'è la vita e quando noi eravamo lì hanno profetizzato una cosa adesso che tornate, pastori fate una santa assemblea convocate una riunione chiamate tutti, amici, parenti perché sgorgerà un pozzo di acqua viva e questa sera l'acqua dello Spirito Santo è qua il fiume è qua ti devi solo buttare dentro devi solo permettere allo Spirito Santo di toccarti, di scorrere sopra la tua vita e tutto cambierà ma non cambierà perché c'è un'opera umana non cambierà, non sarai guarito perché c'è una medicina nuova che i dottori hanno inventato no cambierai, tornerai a vita sarai guarito, sarai sanato sarai ristorato nella tua anima perché qui c'è lo Spirito Santo e lo Spirito Santo è Dio Amen siamo abituati a vedere Dio Padre sopra un trono con una barba bianca Gesù ma trascuriamo sempre lo Spirito Santo eppure Gesù quando si è andato ha detto io me ne devo andare perché se non me ne vado non vi posso mandare lo Spirito Santo perché sapeva che la sua opera era limitata ma con lo Spirito Santo la sua opera oggi oh, poteva arrivare in ogni parte del mondo Amen. lo Spirito Santo è qua a me c'è una differenza tra vivere in un fiume e vivere in una piscina sapete un giorno Gesù si trovava vicino a una piscina di Bethesda si chiama e c'era un paralitico e succedeva una cosa strana ogni tanto arrivava un angelo muoveva l'acqua e il primo che si buttava dentro chi lo sa che succedeva? ma sapete tutti quanti arrivava un angelo muoveva l'acqua e la gente faceva la corsa per buttarsi nell'acqua perché in quel momento quell'acqua non era più un'acqua semplice, ma diventava l'acqua dello Spirito Santo. E chiunque toccava quell'acqua era guarito. Però succedeva solo al primo, con il secondo già non succedeva più. E quest'uomo era lì sdraiato e diceva: Gesù gli disse, Tu vuoi essere guarito? E ci credo, lo dire. Chi di voi, sul lettino, vicino a un posto dove succedono i miracoli, non vorrebbe essere guarito certo che voleva essere guarito ma disse che non c'è nessuno che mi butta dentro quest'acqua io non posso camminare non posso arrivare dentro quest'acqua quando l'acqua si muove sono sul lettino e non sapeva che Gesù era là che la fonte dell'acqua viva era là lui non avrebbe dovuto guardare alla piscina dove ogni tanto si muoveva ma avrebbe dovuto guardare Gesù perché la fonte dell'acqua era Gesù e questo è il tempo dalla giornata di oggi che c'è un cambiamento nella chiesa la chiesa non sarà più una vicina dove ogni tanto succede qualche miracolo perché Dio muove un po' l'acqua perché manda un angelo o manda un pastore da fuori e succede un miracolo no da questa sera succede un cambiamento da questa sera non ci sarà una piscina ma ci sarà un pozzo da cui sgorga acqua viva un'acqua che si rigenera. un'acqua che sarà sempre facendo miracoli ed opere perché Dio è sempre lo stesso non è mai cambiato questa sera qualcosa di nuovo succede qua lo Spirito Santo ce l'ha detto noi abbiamo creduto l'abbiamo fatto e lui non ha sempre la sua parola lui è fedele le sue promesse sono verità e questa sera anche tu ti puoi buttare nell'acqua anche tu ti puoi buttare in questo fiume e non è importante se arriva quello prima di te e si butta prima, ci sta acqua per tutti, perché lo Spirito Santo è senza misura, Dio dà un'unzione senza misura e c'è una presenza dello Spirito Santo enorme. Io non so se tu ce la puoi sentire, ce la puoi toccare, ma c'è, sta qua, e sta qua, perché lui ha deciso di cambiare l'Italia, lui ha deciso di trasformare la nostra nazione. Lui ha deciso di far nascere questo fiume questa sera. Lui lo ha deciso. Non è per i nostri meriti. Negli anni passati ci abbiamo provato, abbiamo pregato, abbiamo evangelizzato, abbiamo fatto tante cose, ma non abbiamo ottenuto grandi risultati. Perché abbiamo fatto noi, ma non abbiamo lasciato fare lui. Ma da questo momento in poi, lui sarà colui che deciderà di questa Chiesa sapete quando dovevamo rifiutare la chiesa chi diceva facciamo la bianca chi diceva facciamo la grigia ma lo spirito santo mi disse a me piace il nero e quindi disse la chiesa sarà nera tutti quanti no il nero è il brutto se piace allo spirito santo piace a tutti quanti quello che lo spirito santo farà quello che lo spirito santo dirà quello faremo non per potenza, né per forza, ma per lo Spirito Santo. Amen. Amen. Amen. Facciamo un applauso a Dio. Alleluia. Questa sera succede un risveglio in Italia. Questa sera c'è un vino nuovo. Non è il vino vecchio. Dio sta mettendo un vino nuovo, e lo sta mettendo in un odore nuovo, lo sta mettendo in cuori nuovi, che sono disposti a fare quello che lui dice senza nessuna idea, senza nessun condizionamento mentale non siamo noi che dobbiamo dire a Dio quello che lui deve fare è lui che dice a noi quello che noi dobbiamo fare e da adesso in poi le cose cambieranno perché quando lui dice una cosa la porta a terra. il fiume c'è, è disponibile il fiume sta scorrendo questa sera e non si fermerà mai dobbiamo soltanto pregare che niente possa mai fermare questo fiume e sapete un giorno io ero in una chiesa, ero all'inizio della mia conversione, e dicevo, signore, ma perché non succede la mia Signore perché tu non operi? E io ebbi una visione, ad occhi aperti, mentre ero lì nella chiesa, e vidi una colomba in una gabbia. E Dio mi disse, come posso io operare? Tutte quelle sbarre, erano tutte le cose umane, che non sono state messe davanti allo Spirito Santo, lo Spirito Santo voleva fare qualcosa, ma non glielo lasciavano fare. Noi invece questa sera siamo qua per dichiarare che lo Spirito Santo è il Signore di questa Chiesa, è il Signore della nostra vita, è il Signore della nostra casa, è il Signore della nostra famiglia. Amen. Sei anche il Signore della tua casa e della tua famiglia, la tua madre. Amen. Non c'è niente di meglio di dare la tua casa, la tua vita, la tua famiglia a Dio. Permettere allo Spirito Santo di fare le cose come lui le vuole. Quando le fa lui le fa giuste forse le farà strane per te ma le farà giuste Gesù un Giorno disse una cosa strana ai suoi discepoli vi sentate troverete un asino legato, portatemelo se qualcuno vi chiede che cosa stai facendo gli direte il maestro ne ha bisogno molte volte quando leggiamo non lo capiamo questo verso quanto era strano è come se oggi io dicessi a Massimo che stamattina sei battezzato, Massimo esci un attimo fuori, fuori dal parco c'è una uomo bianca parcheggiata con le chiavi nel cruscotto, tu metti in moto e portamela, se il proprietario ti ferma e ti dice che cosa stai facendo, gli dici il pastore ne ha bisogno. Questo è quello che Gesù aveva comandato, aveva comandato qualcosa di strano, aveva comandato una pazzia, e lo Spirito Santo sempre comanda di fare cose strane, sempre comanda di fare cose non cose logiche perché Lui si deve glorificare in quella cosa in tutto quello che lo Spirito Santo dirà Lui si deve glorificare questa sera Lui si sta glorificando perché sta succedendo qualcosa di nuovo qualcosa che noi non ci aspettavamo ma Lui lo sta facendo non è per la nostra forza non è per le nostre capacità non è perché siamo bravi non perché stiamo venendo un pastore da fuori un personaggio, no perché qua c'è lo Spirito Santo ed è Lui che comanda è Lui che fa le cose Amen. Amen. Amen. Amen. Gesù ci ha parlato di questo fiume lui dice se qualcuno ha sete venga a me e beva chi crede in me da dentro di lui sgorgeranno fiumi di acqua viva questa sera il fiume di Dio è qua e se tu credi in Gesù i fiumi sgorgeranno da dentro di te Dio è qua per fare qualcosa di nuovo. Io non so dove lo Spirito Santo ci porterà. Ci hanno profetizzato di tutto. Cose assurde per la nostra umana comprensione. Ma vi dico che arriveremo a vedere un'Italia cambiata. Arriveremo a vedere un'Europa cambiata. Amen. Amen che Dio sta cambiando Dio si è scocciato delle nostre regole umane dei matrimoni gay, delle proteste di tutte le cose che fanno che non è detto basta adesso scendiamo e vediamo quello che si deve fare. lo Spirito Santo questa sera è qua devi solo avere sede sapete un giorno si doveva andare a combattere una battaglia e dovevano essere scelti degli uomini e allora Dio disse a a Gedeone scegli le persone che arriveranno vicino al fiume per bere e verranno in una certa maniera Dio sta guardando persone che hanno sete della sua gloria persone che hanno sete della presenza dello Spirito Santo persone che hanno sete di vedere quello che la Bibbia dice in realtà e se tu sei qua non è un caso perché Dio ha messo qualcosa dentro di te Sede disse Gesù, venga a me e beva. Ma se non c'è acqua, dove va? Che bevi? Se c'è solo deserto. Ma se tu insisti, se cerchi, allora ecco che l'acqua da la fuori. E questa sera l'acqua è qua. Il fiume è qua. Alleluia! Il fiume di Dio è in mezzo a noi. Tu puoi bere, la tua anima sarà sazia questa sera e diventerà dentro di te una fonte di acqua viva tutte le tue difficoltà, i tuoi problemi, le tue sofferenze, le tue mancanze da questa sera finiranno perché quando lo Spirito Santo vive dentro di te ogni cosa cambia quando lo Spirito Santo vive dentro di te tutto è diverso però sappi che lui è geloso non ti lascerà la tua vita lui prenderà la tua vita e farà quello che lui decide forse domani di andare in America forse andare in Africa forse andare in pisarri in altra parte o di fare chissà che altre cose o di chiedere perdono a un tuo parente. Dio avrà il completo controllo del Dio il completo controllo del tuo Dio glielo devi solo lasciare così è l'acqua sapete quest'acqua che arrivava dal trono di Dio? Mm. all'inizio era bassa mm. per cui il zecchiele ci camminava facile poi inizia a salire alle ginocchia, alla fine aveva i fianchi, già era un po' più difficile, ma quando diventò un fiume non si poteva attraversare, il fiume li portava dove lui vuole e così è per i figli di Dio, sono condotti dallo spirito di Dio, non si sa da dove viene né dove vanno, ma si sa una sola cosa che è lo spirito che li conduce e così diventa la tua vita stasera se tu credi, se tu accetti e fai entrare lo Spirito Santo stasera dentro di te Lui ti porterà dove Lui vuole ti farà fare cose che Lui vuole vedrai miracoli, vedrai guarigioni vedrai cose straordinarie ma Lui ti porterà in situazioni dove tu non vorresti essere ti porterà forse a rischiare la tua vita per il suo nome forse essere preso in giro dalle persone forse essere cacciato fuori dalla tua stessa casa dalla tua stessa famiglia ma non è quello che è importante, l'importante è che tu non avrai più sete, l'importante è che dentro di te ci sarà quella gioia, quella pace, ci sarà la gloria di Dio che si manifesterà attraverso di te. Quando Israele camminava c'era una colonna davanti a loro di fuoco, la rotta erano illuminati da una colonna di fuoco e di giorno erano coperti da una nuvola, erano in un deserto, ma Dio era con loro. E questo è il tempo in cui Dio sarà di nuovo con noi. Amen. Questo è il tempo in cui tu vedrai la mano di Dio. Devi solo obbedire a Dio. E Dio ti porterà dove tu non immagini. Amen. Amen. Facciamo un applauso al Signore. Amen. Siamo attori questa sera. Siamo partecipi. quante lacrime abbiamo pianto per l'Italia per vedere quello che succederà da questa sera, quante lacrime per vedere un risveglio. E mentre le persone non vedevano, le persone non ascoltavano, Dio del segreto ha visto e ha detto a me. Dio ha ascoltato le preghiere per anime che sono state fatte davanti al suo trono e tutto sta iniziando. Ci sarà grande abbondanza di pesce. L'abbondanza di pesce non è il frutto della nostra bravura evangelistica, non è il frutto di una strategia di chiesa, non è il frutto di un mezzo di trasmissione piuttosto che di un altro, ma è il frutto solo di una cosa, dello Spirito Santo. Bene. Sapete, un tempo eravamo io e mia moglie come responsabili dei giovani una piccola chiesa e per il momento mi muoio sveglio, non si capì niente. Arriviamo in quella chiesa che eravamo cinque di noi, tutta la chiesa. Io e mia moglie, poi c'era un anziano con la moglie e una sorella. Ma non si iniziò a capire niente, c'eravano gente, gente, gente. Dopo qualche mese eravamo più di 50 persone, dovevamo allargare il locale, buttare pure a terra. E iniziarono a succedere cose strane. La gente nuova veniva colombe che volavano nella chiesa. Una persona un giorno entrò nella chiesa, si buttò a terra a piangere, poi disse: Io perché sto qua? Io stavo camminando con la macchina, perché mi trovo qua dentro? Vedremo cose inimmaginabili. Preparati, preparati a tutto, perché Dio ti chiederà di fare cose pazze, ma la gloria di Dio sarà su di noi. Amen. E se tu sei qua, è perché sei parte dei primi pesci della prima abbondanza sta arrivando qualcosa di glorioso lì abbiamo visto a Bogotà una chiesa di 30.000 persone vedendo per, per fotografia era una cosa ma essere là e vedere che le sedie non finivano mai era una cosa incredibile e poi sapere che fuori avevano un montaggio di Maxi Scheme e c'erano folle fuori tutti assietati per venire a ricevere la presenza di Dio, la gloria di Dio, era qualcosa di straordinario. Il 3%. In Italia il cristianesimo è il 3%. Là è il 0,3%. La Colombia era il paese con il più alto, alto tasso di disoccupazione di tutto il Sud America ed era un paese sull'orlo del fallimento. Non c'era speranza per la Colombia. Nessuno voleva investire in Colombia. Nessuno credeva in con nella Colombia e la Colombia era chiamata il cimitero dei ministeri, perché tutti i missionari che arrivavano in Colombia chiudevano le chiese, non riuscivano a prosperare, non riuscivano a fare niente. Ma qualcosa cambiò un giorno. Un fiume iniziò a scorrere e le cose iniziarono a cambiare. E la gente si avvicinò, si avvicinò al Signore e tutto è cambiato. Ora la Colombia è la seconda economia mondiale, dopo la Cina esiste la Colombia. Disoccupazione praticamente quasi non esiste più. Il cristianesimo è all'incirca il 60% della popolazione continua a crescere. E siamo solo all'inizio. Questa è la stessa cosa che noi vediamo anche in Italia. <sussurra> Ma è? Ma è? Ma è? Ma è? Altro che ideologia gender o matrimonio omosessuale. Quando Dio cambierà le leggi della nostra nazione, Ma è? Ma è? perché Lui ha deciso di farlo. E noi siamo qua per servirlo, siamo qua per ubbidire a Lui. Niente siamo ora, niente siamo stati, niente saremo domani. Perché tutto quello che facciamo è per l'opera dello Spirito Santo. Amen. Amen. Ci sarà grande abbondanza di pesci. Tu vedrai i tuoi parenti, i tuoi amici, la tua città, venire al Signore. Questo succede quando arriva il fiume di Dio. Dio fa le cose. Non devi essere tu. Dio ti manderà le persone a casa che busseranno alla porta e ti danno di devi parlare di Gesù. Dio lo farà. Sapete sì, quando quasi due anni fa iniziamo questa chiesa, in una settimana Dio alzò questa chiesa. Fumo a Malaga, la ricevemmo l'impartizione sulla paternità spirituale e quando tornavamo, avevamo una sola sorella, ma in una settimana successe qualcosa di strano la gente veniva a casa mia per essere parlato di Gesù un testimone diceva messo fuori casa mia e guardate, noi lo aiutavamo con i patti che sei venuto a fare? lui disse, no io sono qua perché tu mi devi parlare di Gesù e quel periodo si avvicinavano tanti che ancora oggi ci sono come Gina, come Silvano come Enzo Amen. Dio che manca. I discepoli si erano tanto affaticati a pescare tutta la notte, ma non avevano preso niente. Ma quando il Maestro disse una sola parola: è ora di gettare le reti, anche se non era l'ora perché era giorno, le reti si gettavano di notte. Ma quella parola Dio mandò il pesce: perché non è per potenza, né per forza, ma per il suo spirito. L'opera di Dio e noi faremo compero se c'è da qualche parte non per potenza né per forza ma per il suo spirito amè? Dio fa le cose Dio ha dato un'acqua questa sera c'è un'acqua per te devi solo accettarti nell'acqua prenderla, bere. io non so quello che tu hai bisogno ma nell'acqua di Dio non esiste una maledizione quando tu entri nell'acqua nel fiume di Dio le maledizioni spariscono le malattie scompaiono. Dio ti riempie con lo Spirito Santo, ti battezza, ti dà doni, ministeri. Quando l'acqua di Dio scorre, tutto cambia. Ti libera dalle dipendenze, ti libera dalla droga, ti libera dal crisi Senza astinenza. Perché lui è re. Quando lui decide una cosa, lui è potente di farla. Amen. Amen.